Labirinti di carta. Per me la biblioteca è sempre stata un labirinto di carta. Un labirinto in cui, anche perdendomi all'interno delle mille vie e derivazioni, trovavo sempre la via di casa. Un posto dove perdersi volontariamente, staccando per qualche ora dai problemi del quotidiano, mettendosi comodi in uno dei suoi mille vicoli e dedicando un po' di tempo a se stessi. Da bambino, biblioteca è stata inizialmente un luogo dove passare qualche ora la settimana. Mi sembrava quasi un posto dove il tempo si cristallizzasse, smarrendone quasi la cognizione. Perso dietro la lettura delle pagine dei fumetti di Asterix e Obelix, dei manga, dei nuovi e vecchi numeri del burning sportivo, che davano libero sfogo alla mia passione, sempre più travolgente per il calcio. E crescendo, prima per i romanzi, e poi per i libri di storia. Un po' per curiosità ed un po' perché avevo capito che avere una buona conoscenza del passato mi avrebbe permesso una migliore comprensione delle mille sfaccettature del presente. Avevo colto già da ragazzino la massima ciceroniana storia magistra vite. Più avanti, crescendo, la biblioteca è diventata un luogo dove reperire i numerosi testi di cui necessitavo per l'università e un posto dove preparare, nel religioso silenzio, prima gli esami e poi la tesi di laurea in archeologia. La stessa preparazione della tesi è stata un labirinto di carta. Ogni libro adoperato apriva nuove strade e nuovi scorci. La bibliografia si allungava, diramandosi come tanti fiumiciattoli che alla fine affluivano verso il fiume centrale del lavoro compiuto. Da quando ho iniziato il servizio civile nella biblioteca marchesa, ho ampliato fortemente l'idea che avevo precedentemente nella mia biblioteca di quartiere. Ho capito quanto lavoro in più sia necessario per mandarla avanti, quante cose vadano organizzate per tempo affinché tutto funzioni al meglio per il pubblico. L'organizzazione della biblioteca è essa stessa un labirinto di carta, un labirinto che ho imparato a conoscere. Ha un funzionamento più complesso di quanto pensassi, ma sono riuscito a trovarmi pienamente al mio per alcuni la biblioteca può sembrare un labirinto di carta, un posto distante dove si recano soltanto le persone che leggono. In realtà la biblioteca è un luogo di incontro, un posto pubblico che si offre ai cittadini come servizio o come spazio. Non è il solo e semplice prestare libri o permettere di leggere i giornali, ma è un luogo di incontro e di ascolto. Molte persone sole non vengono unicamente per leggere il giornale, ma perché sanno che troveranno qualche conoscente per chiacchierare, o che comunque ci sarà sempre qualche impiegato pronto ad aiutarlo con qualche piccolo problema, o perlomeno proverà ad ascoltarlo. A volte penso alla biblioteca come un porto di mare, ognuno porta se stesso ed entra in relazione con gli altri. Prima non l'avrei mai detto, mi sembrava più un luogo di silenzio e di studio, forse abituato così dalla mia maggiore permanenza nelle biblioteche universitarie. Ma qui, nella civica di quartiere, vedo storie di persone che si intrecciano, figure particolari e caratteristiche, che tornano settimanalmente a ritmi quasi scanditi come da un orologio svizzero. Così, in questo grande labirinto di carta, si è soli ed in compagnia allo stesso tempo. Si è soli nel silenzio per studiare o per leggere un buon romanzo, ma basta svoltare l'angolo del labirinto che ci si trova catapultati in una piazza. È solo questione di strada in fondo. Ed in fondo un labirinto è tale solo fino a che ci rimane sconosciuto. Una volta che ne abbiamo studiato e visitato ogni singola insenatura, ogni vicolo, una volta che lo conosciamo come casa nostra, allora lì sì, si può affermare che no, non è un labirinto, ma solamente un dedalo di strade che siamo in grado di percorrere con facilità.